Intanto la prima cosa che mi viene da dire è se si può spiegare che cos'è la follia controllata e eh, sì, si può spiegare. Allora una cosa che mi è piaciuta tanto che mh, non sapevo e mi ha raccontato proprio Elisa è che eh, la parola follia parte da eh, una specifica che è il vuoto, cioè la, la traduzione della parola follia cioè da dove nasce è proprio parla di questo vuoto e vorrei proprio che ehm, partiamo da lì cioè eh, facciamo un attimo attenzione al nostro respiro perché non c'è tanto da spiegare la follia controllata c'è da fare delle riflessioni poi ma prima c'è da sperimentare veramente una sensazione di espirazione una sensazione di vuoto è quello che accade quando poi di nuovo mi riempo. quindi semplicemente io credo che sia importante che chi ne ha voglia, chi sta partecipando a questa, a questa diretta, si mette seduto fermo e semplicemente sente respirando, ispirando e poi espirando, ma portandoci una certa attenzione, essendo presente a naturale eh, pratica che in automatico c'è sempre, ci portiamo attenzione ci accorgiamo che noi continuamente, anche se stiamo fermi, ci muoviamo, ci riempiamo e ci svuotiamo. Quindi ci, per, ci permettiamo per un momento, senza veramente denso, ci sono tante cose da dire, di respirare in maniera presente, almeno tre respiri profondi, fluidi, naturali. Vi prendete un momento, vi sedete, vi mettete anche un po' comodi. rilassate un po' le spalle, le lasciate scivolare lungo il corpo, vi prendete un istante, un piccolo momento proprio per far scivolare un po' via tutto e prendere un po' più consapevolezza del respiro che ci abita continuamente, entrando ed uscendo. La respirazione non va forzata, semplicemente la si ascolta, la si guarda, la si respira consapevolmente. Perché abbiamo parlato di questo? Perché è, eh, la follia controllata, e questo vuoto che riusciamo a riconoscerci continuamente dentro. È veramente mh, la possibilità di cogliere eh, una possibilità in più. Mm, ci si dà veramente la possibilità di imparare qualche cosa in più di come funzioniamo. Sì. Credo che si possa effettivamente spiegare che cos'è la follia controllata a posteriori, avendo un obiettivo da raggiungere, che è un po' la modalità in cui solitamente ci muoviamo noi, eh, si rischia di andare fuori strada, di entrare proprio con l'angolazione sbagliata in questo argomento. Cioè la follia controllata è un qualcosa che prima si sperimenta e poi si spiega, perché quando nasce, quando si muove non ha un obiettivo da raggiungere, ha un qualcosa di non definito ma di molto compatto, di molto forte, di molto presente energeticamente all'interno di noi da portare fuori, da tradurre nella realtà. È un po' come... Eh, il movimento del mantice. Eh, questo, questo nome, follia, deriva proprio etimologicamente. A me piace spesso andare a ricercare l'etimologia delle parole, no? che mi raccontano proprio eh, il percorso che hanno fatto nell'elaborazione, no? nel simbolo del suono della parola, della costruzione del discorso. Che strada hanno fatto per arrivare fino a noi. E viene fuori che questa parola, la follia viene fuori proprio da, dal latino, dal nome in particolare che i latini davano al mantice, cioè quello che si riempie d'aria e poi si soffia. No? Eh, ed era proprio questo vuoto che si andava creando dentro e poi veniva soffiato fuori. Follia significa proprio un vuoto, uno spazio vuoto, che ad un certo momento viene compresso e spinto fuori, proprio come un atto neanche creativo, ma un atto proprio di espressione, un atto espressivo, di manifestazione, non è un qualcosa che accade per caso o un qualcosa che accade eh, quando qualcuno ce lo regala, quando c'è una divinità che ci vuole bene e ce lo fa succedere perché siamo fortunati o quando il destino ce lo mette sulla strada, è uno stato di estrema lucidità che ci si allena. Ad andare a ricercare è proprio come un atto magico che si va proprio anche quotidianamente anche più volte nella giornata a ricercare faccio un esempio proprio banalissimo no eh, a me accade spesso mentre sto guidando la macchina io generalmente quando guido la macchina sono in ritardo no? Perché intanto non sono brava a rispettare i tempi di solito e poi in macchina sono particolarmente lenta perché guido molto male. Proprio è presente la donna che non sa guidare, io, io <ride> non so parcheggiare, non so guidare, non vedo i stradali, cioè, proprio no, no, io e la macchina due posso migliorare sì, c'è ampio spazio proprio per il miglioramento nel mio metodo di guida, comunque generalmente quando guido sono estremamente in ritardo proprio perché la piano allora accade questa cosa che vado a ricercare proprio gli spazi vuoti nel tempo che passo in macchina è un qualcosa che eh, non ha niente di teorico vado proprio ad addensare volontariamente no? spengo la radio Alzo i finestrini, sento bene le mani sul volante, sento bene i piedi, sento il sedile sotto, guardo tutti i dettagli intorno, mi metto proprio in uno stato di presenza volontaria e mi alleno a mantenerla il più a lungo possibile perché mi accorgo che questo vuoto, questa follia possiamo chiamarla, questa, questo spazio esiste anche nel nostro modo di stare nel tempo di percepire il tempo e quindi più eh, mi riesco ad insinuare come intento e come presenza tra un secondo e l'altro, negli spazi vuoti, tra un momento di tempo e l'altro e più questo tempo si allunga e più riesco ora, non proprio ad arrivare in orario, ma riesco a fare meno tardi, è una cosa reale che esiste sugli orologi delle persone, sugli appuntamenti dell'agenda. E non accade per caso, accade se so cosa sto facendo, se so cosa, cosa sto muovendo, se mi metto in ascolto di questi spazi. Ecco, ho voluto fare questo esempio per far capire che non si sta parlando di teoria, no? Abbiamo iniziato con una respirazione, con un ascolto, proprio perché... Eh, non è una cosa teorica, è una cosa fisica, una cosa pratica, una cosa reale, esistente, La follia, controllata. Anche, Anche la follia. follia non controllata, anzi forse più reale ancora, più presente ancora. No, sì. Però diciamo che questa diventa molto funzionale per facilitarci la giornata, per rendercela più densa, per rendercela più... Eh, Ce la facilita, sotto certi aspetti è proprio un modo di porsi che ci permette di eh, insinuarci con più presenza in alcuni anfratti di tempo che sennò sarebbero semplicemente persi. E accade qualcosa di eh, notevole perché facilita tante situazioni o addirittura te le fa incastrare. Sì, sì. È così. Accade proprio questo. Ehm... Facci un esempio anche tu dei tuoi sì. incastri, della tua follia controllata. Allora, eh, ci sono degli esempi molto semplici, come dicevi tu, io lo uso molto per incastrare tutti gli impegni che durante la mia giornata si affollano infinitamente numerosi. Io ho quattro figlie, eh, abito con altre persone perché c'è una parte della famiglia di mio marito e c'è comunque una certa collaborazione. Le mie figlie vanno a scuola, come tutti i bambini, fanno sport, eh, vanno delle amichette anche in questi periodi dove siamo stati rinchiusi e va tutto incastrato. E accade proprio così, che l'incastro avviene quando ti godi veramente il tempo, tante volte facendo l'opposto di quello che pensi di dover fare per... Cioè, non è che tu dici smetto di essere in ritardo parto mezz'ora prima è in qualche maniera mi inserisco in quello sì. che c'è perché se io devo in qualche maniera incastrare tante persone che hanno tanti diversi impegni diventa veramente eh, difficile tante volte gli stessi orari combaciano e come fai? così sì, così mi permetto proprio di eh, fermarmi e eh, fare l'opposto di quello che sarebbe eh, sensato Immediatamente fare, quindi non ti porto in quel posto o sposto un appuntamento. Invece, fidandomi di quello che accade, di quello che sento io in quel momento, ricercando il contrario di quello che sarebbe organizzo, <coughs> come se ho due appuntamenti che sgarano di dieci minuti e le devo portare diversamente in macchina una all'altra, invece che dire di no. Mi permetto di provare, magicamente succede. Però mh, non è una cosa: cioè, le tempistiche effettivamente, io l'orologio addirittura sono arrivato a farlo suonare a tutte le ore. Cioè, tutte le ore lui mi avvisa che è passata un'ora. Cioè, a un certo punto non è più neanche importante quale ora sia semplicemente io sono presente e questo mi permette di organizzare cose che se no, diversamente non riuscirei non riuscirei a fare le torte non riuscirei a fare tante cose che per me sono importanti ma coinvolgendo gli altri i tempi si restringono o si dilatano perché tutti danno il loro apporto e succede veramente perché uno si permette con la volontà di sperimentare un atteggiamento diverso da quello che sarebbe solito fare. Non lo faccio, seguo perché non lo faccio, ho solo dieci minuti non lo faccio. No, no, lo faccio. Sì. E arrivano una serie di alleati, una serie di, eh, di situazioni che mi aiutano a incastrare tutto. E che sono imprevedibili. Questa è una cosa Sono imprevedibili cioè non è un processo sì. logico quello che si attiva, dopo quando inizio ad entrare nel movimento, quando questo mantice no, che dicevamo all'inizio inizia a soffiare sì. questo vuoto, allora intorno è come risuonasse le persone che sono coinvolte, quello sì. che accade, anche il tempo stesso, come scorre, che cosa succede durante la giornata, le telefonate che arrivano, si incastra tutto, sì. ma non si incastra perché sono uno no. stratega e riesco a mettere insieme i pezzi, è importante no. anche questo, no? perché è importantissimo sì. facilitarsi il più possibile, no? seguire il più possibile lo scorrere naturale, questo è importantissimo, sì. d'altra parte però non è assolutamente sufficiente, sono come le due metà che, no. si, che si incontrano, no? ci vuole tanto buon senso, è proprio il senso pratico, esatto, ci esatto. vuole tanto buon senso, tanto senso pratico, è riconoscere di averlo questo buon senso, sì. e anche quando serve mandarlo a quel paese, questo buon senso, no? Esatto, <ride> saper trovare proprio esatto. quella via di mezzo, di dire allora il buon senso mi porta fino a qui e poi da lì serve come un altro pezzo, serve un altro incastro, serve qualcos'altro e l'altro pezzo è lasciare una porta aperta su qualche cosa che mi può stupire sì. e sempre se ti fidi di lasciare questa porta aperta arriva qualche cosa che stupisce però è l'incastro che in quel momento lì veramente ti dà la svolta e o ti dilata il tempo o te lo restringe, o te lo restringe o te lo dilata Sì, è proprio vera questa cosa ma non solo sul tempo agisce eh? agisce su, su veramente tante, tante cose. cose è proprio lasciarsi una possibilità aperta sì. il tempo sicuramente per, per la mia vita ma per, per la maggior parte delle persone è insomma io penso che ci corriamo tutti un po' dietro <ride> sotto certi aspetti sì, sì so. assolutamente sì, a volte cioè, viene da grattarsi la testa come, come staglio di staglio e olio Ecco, mi boh. Eh sì, è vero. Dove dovremmo poi andare, non so. Dove dovremmo poi andare, effettivamente, no? Però se ci pensi, uh. le nostre giornate nell'insieme, se mettiamo in fila tutte le cose che facciamo, probabilmente arriviamo a coprire con una giornata di 24 ore una settimana. Talmente facciamo tante cose, no? Vuoi perché ce n'è bisogno, vuoi perché lo desideriamo, vuoi perché abbiamo tanti interessi, per mille motivi tanti obiettivi, tanti, tanti intenti da portare avanti quando si è in tante persone però diventa importante allenarsi anche su questo vuoto cioè prendersi pochi, anche pochi momenti mi suona la sveglia dell'orologio tutte le ore mi permetto di respirare tre volte ogni volta che suona l'ora non è poco, sembra una sciocchezza, ma ti alleni ad accettare che il vuoto è veramente una possibilità che il più delle volte viene considerato pff, butto fuori, ma non è solo butto fuori, è mi permetto di aprire una porta su qualche cosa che ho sempre poco, troppo poco considerato. Sì, noi siamo veramente molto allenati ad utilizzare la logica, no? A ricostruire tutti i percorsi al sì. contrario. Voglio arrivare là allora devo fare questa strada, per arrivare lì devo fare questa, per arrivare lì devo fare questa, come il navigatore, no? Trova l'obiettivo, la meta e poi a ritroso te la collega dove sei tu adesso. E a volte è bello ed è risolutivo, non solo bello, cioè non è una questione solo di estetica o di voglia di È importante, di felicità, anche. è proprio risolutivo all'interno della vita e della giornata trovare anche l'altra modalità. Io sono qui. E questa è la situazione partendo da questa situazione desidero e ho del buon senso metto insieme le due parti e vado di là indipendentemente da cosa poi ci troverò e è un modo di muoversi completamente diverso no? a volte io trovo che sia bellissimo anche andarla a ricercare ad attivare proprio volontariamente la follia controllata cioè fare espressamente qualcosa sì. che in quel momento non è logico. Assolutamente. Sono di fretta, sto per perdere il treno, cammino lentamente. Devi essere matto per fare una cosa sì. del genere, no? Anzi, devi essere folle. Eh, allora sono matto. Devi essere folle per fare guarda. una cosa del genere, ma in modo controllato. Guarda, guarda, guarda che si mette eccola, Eccola. venivano da lì i din. din. venivano da lì i campanellini della serata, bellissimo, eh sì, questo cappello è meraviglioso, è proprio il pazzo folle, <ride> ti faccio vedere <ride> anche eh, una certo cosa, <ride> se si vede perché non lo so, eh. ti faccio vedere anche ecco, il matto, proprio di lui ti volevo chiedere, vai, Guarda, ma che, che bella barba! Delle volte penso che sia mio fratello. Ma che barbina rosa che è? Ma come trendy con la barba rosa? Sì, io credo che sia mio com Come trendy con la barba rosa? <ride> è un hipster. Cos'è che si chiamano adesso? Oh, Gli no, hipster. Sì. quelli che hanno, che, va, che hanno le barbette tutte disegnate carini, rosa. bellini è lui, il matto Sì, ci avrà anche la moto allora eh, nel, negli ultimi lavori che abbiamo fatto io e l'Elisa diciamo che l'ultimo dei personaggi che sto, con cui mi sto correlazionando che sto canalizzando eh, negli ultimi giorni negli ultimi 6-7 giorni è proprio il matto la follia controllata è nella mia vita da tanto tempo. Eh, io penso che il primo webinar che ho fatto con, eh, con l'Elisa ho messo giù eh, la chiamata e gli ho detto: Prossimo, facciamo la follia controllata. È passato forse quasi un anno. Sì, si sì, conferma. Ma è, eh, è uno dei più grandi sostegni della mia vita perché la mia vita è un casino come la maggior parte delle persone, la mia vita è veramente un gran casino. Ho molti figli, una casa a volte meravigliosa, fantastica, un parco megagalattico, impegnativo, tutto impegnativo, come avere costruito veramente un bel castello ma non avere l'impresa per le pulizie. E la follia controllata è il mio catering. È il mio impresa di pulizie è il mio fai da te è saper accomodare la lavatrice è, è, è permettersi qualche cosa che non ci permettiamo quasi mai di dare fiducia e essere responsabili veramente responsabili della fiducia che e ci si è permessi di darsi sì. la follia controllata credo che sia la risposta breve a quando fanno a me la fanno spesso questa domanda ma a te la faranno ancora più spesso no ma come fai a fare tutto come fai a trovare le risorse in termini di tempo di energie di attenzione di voglia per fare tutto quello che fai no ecco per quanto mi riguarda è proprio, è proprio lì la risposta, cioè trovare proprio degli spazi di eh, illogicità. Io mi muovo sì. con tanta logica nella mia giornata, cerco di metterci tanto buonsenso perché sennò no le cose stappano di mano, no? che voglio dire tutti quanti sì. abbiamo chi più chi meno una vita sì. incasinata allora quando tu dici la tua vita incasinata io dentro sì. faccio un, un attimo di silenzio e dico "Donna. sì <ride> sì su questo proprio ti, ti capisco e sì. ti seguo no? e in questo casino se non ci si mette del buon senso non se ne viene fuori anzi si fa ancora no. più casino no scappa proprio tutto di mano no? e si arriva a sera sì. che si è abbastanza triste, perché si è perso energia, perché non si capisce bene che cosa si è fatto durante sì. la giornata e si ha un misto di nervoso di inutilità e di insoddisfazione insieme sì. al buon senso però la follia controllata è fondamentale, cioè sono proprio come dei momenti sacri, molto brevi che però ti ricordano mi ricordano che nella vita esiste ben più della logica, ben più dell'incastro da A deriva B da cui deriva C, cioè ci sono tanti altri modi di muoversi, tutti necessari, tutti importanti, però devono esserci, devono essere sempre lì ricordati, se no, se, se me li ricordo solo quando vado a fare le meditazioni, quando seguo un seminario, quando eh, vedo un webinar come questo sono come troppo pochi a me non bastano come momenti me ne servono di più e poi, e poi sì. ci sono i momenti top dove eh, la follia controllata la si vuole sentire un po' di più sono i momenti tipo quando abbiamo fatto la foto della, della copertina della serata in cui ad esempio ci si, si mette la maschera perché la maschera aiuta la follia controllata Dona? Raccontami la tua e poi io ti racconto la mia. Allora, eh, la mia maschera, no, ci sono tante maschere, sono preziose perché ti lasciano proprio ancora più spazio. Di poterti permettere veramente, eh, allora io spesso come tanti di noi, se partiamo con quello che vogliamo fare, con quello che vogliamo proporre di noi, spesso siamo guardati eh, dall'alto, da, da vicino da lontano Ci, Cioè la, mm -hmm. non mi importa più chi sono Eh, sì, sei un'altra mm. sei libera e quindi sono libera e mi posso permettere di farmi guardare come gli altri vogliono, non è più importante perché io sono libera quindi come vengo guardata dagli altri scivola via nei colori della mia maschera. Sì. Non mi importa più perché non importa più chi sono io quindi non mi importa più come mi guardano gli altri. Oddio, a me me ne frega il giusto anche quando me la tolgo. Eh? Ecco, esatto! <ride> perché ho una certa faccia tosta. Però mi permette <ride> mi permette veramente quando me la metto di tirare fuori quelle parti di me che sono più nascoste sono più che io reputo più fragili che mi permetto di meno e quindi sono veramente libera di portare fuori delle parti di me che anche nella loro fragilità eh, mostrano una grande ricchezza una ricchezza proprio bella anche da vedere quindi tante volte anche se non me la metto per davvero ce l'ho hai voglia ce l'ho perché mi rincuora figurati, qua, figurati quando me la metto però questa è proprio la mia cioè non è che mi metto la maschera di un altro per far vedere che io sono diversa da quello che sono mi metto proprio la mia maschera perché questo mi permette di far venire fuori sempre di più chi sono io perché io lo possa vedere perché quando sono qui dietro non solo sono libera di mostrarmi per ciò che sono non solo sono libera di fare e dire quello che sento ma sono proprio eh, qui mm. sono qui e chi si sente è qualcosa in più capito sì. Sì. poi appunto ci sono maschere e maschere queste, queste che abbiamo tu e io sono proprio particolari no ce l'ha fatta l'anna che sì. è appunto in questo ce l'ha fatta l'anna che io vorrei tanto una no. sera rincastrare qualcosa insieme perché è veramente magica e queste maschere lo, lo, lo dimostrano, io sono protetta qui dietro, io posso permettermi di essere più parti di me allo stesso momento mm. sì. e tutto il resto scivola via ma sono forse più presente che mai capito? Cioè, quindi sono libera, protetta ma mi sento più qui che mai perché sono qui, ti posso guardare, tu mi puoi vedere e... e questo è mettersi la maschera, che non è per forza mettersi la maschera effettiva, colorata, meravigliosa, ma è per mettersi qualcosa in più. Mm. E soprattutto la maschera aiuta tanto, tanto a ricordare che la maschera ce l'hai addosso, cioè la cosa più pericolosa che accade è rimanere incastrati, nel ruolo, nella maschera, sì. nella forma che in un qualche modo si sta indossando perché in quel momento serve, no? E identificarsi, pensare che si è quella cosa lì e basta, no? allora lì si cade proprio nella, nella bidimensionalità, nell'appiattimento, si diventa esattamente quella sì. cosa lì, non c'è più spazio per eh, trasformarsi, non c'è più spazio per uscire, non c'è più spazio per trovare altro. Ad esempio, quando io mi metto. Non ci si permette! Non sì. ci si permette. Ad esempio, una cosa che io mi permetto di fare solo quando metto la mia maschera, che è questa qua. Guarda, che bella che è! Questa è proprio. è bellissima. Una delle cose che mi permetto di fare è di non vederci. Io, questa maschera, me la metto ad occhi chiusi. Mi, mi, mi sposto apposta agli occhi capito non me li metto qua me li metto alla fronte ed è una cosa che ti dirò non mi capita spesso questa no vedi me la metto proprio così e poi ci vedo se voglio ma posso anche non certo. vederci e qui dietro non più che mai si sente e sì. si vede tutto con una calma con una stabilità con una presenza che risparmia un sacco di lavoro risparmia un sacco di fatica cambia proprio la prospettiva quindi la maschera è sicuramente uno strumento di potere importantissimo per andare proprio a fondo nella follia controllata è anche vero che se ci si abitua a indossare una maschera, a prendere proprio contatto, a entrarci in relazione, poi diventa facile mettersi anche la maschera quando non c'è l'oggetto fisico, si entra e si esce. Esatto. Oh, ti rivedo. <ride> È molto bella questa cosa che non guardi. Guardi lo stesso se vuoi. Cioè, vedi lo stesso, ma non ma, guardi. Guarda, non, non l'ho decisa eh, questa cosa. Dalla prima volta che l'ho indossata, ho visto no, no, che, che i buchi <ride> si andavano a mettere da un'altra parte. E dentro di me mi dicevo: ma, ma sarò scema? Ma non riesco a indossare la maschera <ride> <ride> possibile che non no, riesca a mettere la parte giusta, e, e proprio non ci sta, non ci sta. Vuole stare in un altro modo. E noi la secondiamo. Alla fine, anche lei, poverina, ha diritto ad essere ascoltata, scusa, <ride> mi sembra. Sì, sono d'accordo. Quindi, di nuovo, la maschera, secondo me, è un mezzo per darsi del tempo: del tempo per ascoltarsi, del tempo per permettersi. Quando tu la indossavi un attimo fa, sembrava addirittura che tu respirassi più lentamente forse non era neanche reale ma veniva voglia di respirare più lentamente e mi accorgevo che respiravo più lentamente perché ti dà proprio la possibilità di darti del tempo per darti delle risposte che possono essere semplicemente la possibilità di ascoltarti cosa mi accade se mi nascondo dietro una maschera è veramente nascondersi o mi sto permettendo qualche cosa in più ascoltandomi cioè eh, eh, vuol dire, cioè, è sostanziale la differenza, il contrario uno dell'altro. Eh. Sì, sì, sì, ma ti confermo che non era un'impressione questa cosa che respirassi diversamente, cioè queste maschere, in generale, la maschera si è usata come strumento di potere, queste in particolare perché hanno dietro tutta una loro storia, una loro creazione, eh, ma così come lo fanno queste per noi, per altri magari lo fanno delle altre maschere che hanno una loro li hanno incontrati ah, sì. in un altro modo, creano proprio una dimensione immediata no? di un tempo diverso, proprio di uno sguardo diverso, di una respirazione diversa, di uno stare diverso dentro di noi e dentro al tempo. Quindi quando andiamo a ricercare nella giornata la follia controllata o quando vogliamo imparare a conoscerla, è proprio fondamentale diventare come eh, dei cacciatori di dettagli. Bisogna essere proprio costantemente in agguato per riuscire a, a trovarli, questi spazi vuoti, tra un impegno e l'altro, tra un pensiero e l'altro, tra un desiderio e l'altro, tra una persona e l'altra. Bisogna essere proprio dedicati a questo, no? e per farlo io sono dell'idea che bisogna averne bisogno, cioè a mio avviso sì. una persona non si addentra a scoprire che cosa c'è nella follia controllata se non ha una necessità, se non ha un qualcosa che lo rende impellente, è un, un percorso che non si inizia se non si sente il desiderio in un qualche modo di il bisogno più che il desiderio di dare un senso a quello che si muove già da solo in questo senso la follia <ride> è controllata è davvero lasciarsi andare in un flusso e accorgersi che cercare tu dicevi per bisogno e probabilmente sì anche ripensandoci quando ho cominciato a farlo coscientemente durante la giornata è stato sì per eh, diciamo attingere al meglio a tutte le possibilità che, che mi sono resa conto apre però è stato proprio per, eh, perché avevo bisogno di poter liberare delle parti di me che sennò erano come imbrigliate e non erano possibilità solo esterne, erano proprio mh, situazioni mie interne, bisogno di esprimere creativamente in qualche maniera quello che c'è dentro. Ad esempio, mi immagino, in realtà me lo ricordo perché è un pezzo della mia vita, non è che me lo devo immaginare. No? La prima volta che mi è capitato di andare da una persona e dirgli: sai. Nelle tue geometrie personali tu hai il cerchio particolarmente pronunciato. Ora, se tu non hai dentro un po' di predisposizione alla follia, controllata o non controllata che sia, è proprio difficile fare un passo di questo tipo, no? Cioè, e sì, puoi anche comunque. scegliere magari una persona con cui sei in confidenza, un'amica, una persona di cui sai non ti devi preoccupare del giudizio, no? Con, Un'apertura mentale adeguata, però è comunque un salto molto forte. Allo stesso modo andare a raccontare una parte intima di sé, no? eh, Una propria esperienza piuttosto che un, un proprio sentire, un sogno, un desiderio che sia è, è proprio qualcosa di molto delicato, che richiede ehm, proprio una cura particolare anche per essere accompagnato nel mondo, no? E se lo si fa non infilandolo a forza tra le cose che ci sono, ma creando proprio prima dentro di noi e poi fuori uno spazio vuoto di accoglienza, si integra meglio. Sono convinta di quello che stai dicendo tu, perché eh, se devo ripercorrere dove io ho cominciato a riconoscerla come una possibilità da, poterla, da poterne usufruire veramente è stato tramite mia figlia. Mia figlia è eh, in Harry Potter, sarebbe il dissennatore, ha eh, delle problematiche reali, eh, è nata con dei problemi importanti, molti li ha risolti, ma rimane questi sbalzi emotivi molto forti e quindi ha dei cambi veloci e io ho dovuto imparare a infilarmi in quei cambi veloci per confortarla per rassicurarla per dargli coraggio che nonostante tutte le difficoltà c'è questo perché no eh, c'è questo e lavorare con eh, io lavoro con un ragazzo autistico ma ho lavorato anche con altri ragazzi che hanno queste, questo tipo di sindrome è veramente di nuovo questa delicatezza questo vivere fuori dal senso delle cose in questo vuoto infinito perché loro lì vivono tanto del loro tempo, loro vivono un vuoto infinito, quindi se noi possiamo veramente imparare qualche cosina da loro è cambiare velocemente e cogliere le possibilità che sono dentro questo vuoto infinito, che non è tanto diverso dal nostro, il loro sicuramente è incontrollabile, ma noi abbiamo la possibilità di dargli una forma sempre più specifica di fare quel viaggio a ritroso che tu dicevi prima destrutturare che cos'è la follia e controllare ma controllarla non solo nel senso io gli butto i riflettori sopra e la tengo stretta no? perché questo mi soffoca è cominciare a controllare nel senso di trovo il contrario di quello che io penso di dover fare perché ho tutta una serie di associazioni mentali e invece a un certo punto dicono ho tutte queste associazioni mentali ma facciamo che questa volta faccia esattamente il contrario quindi è controllata anche nel senso di faccio il contrario contro quello che è ogni logica e mi apro veramente una porta intanto nella comunicazione con me stesso che diventa sempre più fondamentale perché più io comunico con me più riesco a comunicare con l'esterno e il problema grosso di questi ragazzini qua è veramente la comunicazione ma chi può dire eh, io non ho problemi infatti, di comunicazione insomma infatti, parliamone cioè, non è solo il loro eh, quindi sì, no no è di tutti è di tutti, meno male e questa cosa come dicevi tu se io guardo indietro di nuovo si aggancia al fatto che i ricordi mi riportano anche come nella mia vita questa situazione è diventato un bisogno perché non riuscivo a gestire emotivamente mia figlia se aveva nove crisi emotive al giorno, ne ha due e in queste due continuo a infilarmi nel mezzo come mi ha insegnato lei con una follia che io posso veramente controllare e accompagno lei a fare lo stesso quindi sempre più a contenersi sempre più a trovare degli agganci che la rassicurano, però che gli tengono aperta la possibilità di esprimersi. Che sia una malattia, che certo. sia un malessere, che sia la depressione, che sia la perdita di qualcuno, che sia il lavoro che li opprime o che l'hanno perso. Anche un attimo di frustrazione. Sì, ad un certo momento abbiamo proprio come dei campanelli, no? delle, delle scosse nella vita forti che eh, ci costringono a mettere in gioco delle risorse diverse, ci tolgono quello che abbiamo.